Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Chili Caffè, la torrefazione siciliana famosa anche e soprattutto per il caffè del Chili Mangiaro insieme al suo nuovissimo sistema Chili Italy, la macchina del futuro. Siamo in compagnia di Pippo. Io posso chiamarti Pippo con grandissimo affetto per l'amicizia che ci lega. Pippo, buongiorno e bentornato dinanzi agli schermi di BeninTV.it Buongiorno, buongiorno Fabio, piacere di rivederti, è veramente un piacere. Grazie, quattro anni di assenza da Venditalia hanno fatto sentire davvero la lontananza a tutti noi. Voi avete però continuato a realizzare novità una dietro l'altra e proporla al mercato in modo diretto. Oggi qui a Venditalia avete avuto l'opportunità di proporre in assoluta libertà, senza nemmeno più le mascherine, finalmente al popolo del vending tutte le vostre novità. Da dove partiamo? Cioè, partiamo dalle 13 capsule compatibili che abbiamo migliorato e che abbiamo fatto tre miscele mentre prima ce n'era soltanto una. In più abbiamo fatto una capsula compatibile eh, Vialetti alluminio, l'ultimo tipo, e, e questa è la vera novità della fiera, e, oltre che a presentare sempre le nost il nostro sistema chiuso, che è sempre più forte e più richiesto il vostro sistema chiuso chi litani che è diventato un po uno zoccolo duro in alcune aree italiane perché è particolarmente richiesto visto il fatto che va a proteggere nel vero senso della parola l'investimento dei gestori sì sì certamente ormai l'indirizzo è diventato questo perché le troppe capsule compatibili creano un mercato che va sempre al ribasso quindi il sistema chiuso ci porta ad avere un mercato nuovo dove ci sono dei margini che consentono di, di vivere e portare avanti l'azienda. Che cosa ci riserva il futuro del vending per Chili Caffè? Ci riserva tantissimo perché noi siamo sempre allo studio per fare sempre nuovi prodotti che ci consentono di avere un'azienda sempre sulla cresta dell'onda. E allora eh, Pippo io ti ringrazio intanto per il, il contributo, ti invito a fornire a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con te e con l'azienda per avere maggiori informazioni e per i vostri prodotti, ormai voi fate davvero tantissimi compatibili direi addirittura tutti e il sistema chiuso Kiritaly che rappresenta appunto uno zoccolo duro per tantissimi gestori sul territorio italiano. Sì, il nostro sito web e il nostro indirizzo email è chiocciola. E allora io ringrazio il dottor Giuseppe Arena che amicovolmente chiamo Pippo perché c'è davvero una fortissima amicizia, un grande legame affettivo con lui come con tantissimi tra voi, visto che la nostra è davvero una grande famiglia del vending e dell'OCS, è un grande club allargato direi, grazie, grazie, grazie. Pippo. Grazie a te, grazie mille, è sempre un piacere incontrarti, grazie. È il piacere, credimi, credimi, è davvero tutto mio e di tutti coloro che vengono a trovare anche te qui in fiera a Venditalia, in questo caso, 2022. Grazie Bippo, amici, non andate via perché noi continuiamo a scoprire altre novità presentate a Venditalia 2022.